Grazie a tutti e grazie anche a, a, ai colleghi e ai relatori che hanno, insomma, anche dire colleghi diventa <ride> eufemistico perché eh, materialmente ho riscoperto, e ritrovato eh, parecchie lezioni eh, che faceva l'università e eh, veramente mi, mi dispiace anche un po' abbassare il livello purtroppo ma eh, capirete bene che nella posizione in cui sono non posso fare una relazione di carattere tecnico ma eh, devo calarmi nella giacca e nel vestito da sindaco che ha anche altre eh, peculiarità. Ho apprezzato molto eh, un po' tutti gli interventi, c'è stato un passaggio che devo dire che ho apprezzato veramente tanto, non tanto sull'Olmo ma quanto su tutta la chiacchierata, è, è stato quanto fatto dal, dal professor Montecchio quando parlava di sostenibilità e biodiversità eh, come termini abusati, io aggiungerei anche il termine resilienza che in ecologia, spesso vedo che il professore ride, quindi forse ti ho preso. Ecco. E, veniamo all'Olma, veniamo, all veniamo a quella che noi chiamiamo, chiamiamo Olma e provo a trasmettere se, se la perfetto. Ok, Olma e non Olmo, io ho, ho provato a recuperare un po', un po di, di foto, un po' di immagini, le ho impostate come una un vecchio video musicale che conoscevo, eh, che faceva vedere il passato in bianco e nero e il presente a colori. Quindi le foto che vedrete in bianco e nero sono tutte del passato e poi ci sarà qualche passaggio sugli ultimi, gli ultimi momenti. L'olma di Campagnola era sicuramente un albero madre eh, utilizzato per, la, per sostituire gli altri olmi eh, per la gestione dei filari, probabilmente della vigna, poi... Morelli giustamente ha detto, ha detto alcuni passaggi, eh, sono convinto che sia forse la persona che conosce più l'Olma, eh, sicuramente in Italia, poi magari se ci sono altri studi, eh, assolutamente. Per i campanalesi ehm, esistono gli Olmi, ma esisteva una sola Olma, perché materialmente era, era lei ed era sempre lei, da sempre. E, alcune foto storiche, come potete vedere, la... Eh, la pianta un po' in tutto il suo vigore e con eh, a suo, dietro di lei la, eh, questa casa che ha subito alcune trasformazioni negli anni nell'ultima foto a destra potete vedere un piccolo recinto che è stato messo negli anni a protezione eh, a protezione della stessa onde evitare che tutti andassero a toccarla, abbracciarla eh, più che altro per evitare di andarla a rovinare mettiamola così e i fatti, gli, ultimi, gli ultimi fatti sono stati raccontati, non voglio entrare eccessivamente nel merito delle cause della morte perché secondo me a un certo punto dobbiamo eh, prendere atto che l'orma è stata uccisa, noi lo diciamo costantemente, e questo è. Nel 2013 viene ufficialmente dichiarata morta, è stato l'anno in cui... Non ha, più, non ha più germogliato, non ha più fatto verde. E negli anni successivi a pian piano ha iniziato a perdere qualche ramo, qualche rametto, la corteccia e a seguire nel 2018. Il 12 settembre eh, io ricevo da una telefonata dai, dalla polizia locale, mi chiamano, mi dicono guardi il sindaco Lolma è, è caduta e vi posso assicurare che quando con la mia automobile sono arrivato correndo da Reggio Emilia a vedere quello che era successo vi posso assicurare che non è stato uno spettacolo così comodo e come potete vedere queste sono alcune foto degli ultimi sviluppi dell'Olma partendo da sinistra verso destra possiamo vedere il verde e la insomma, le foglie che pian piano si diradano e diventano sempre più rosse finché l'ultima era alcuni mesi prima Prima della terra. questa è come una foto che ho scattato io: eh, e come l'abbiamo trovata quel 12, quel 12 settembre. Eh, L'Orma ci ha lasciato qualche segno, eh, ci ha dato anche qualche segnale nel cadere. È caduta in un terreno. Come, come a dire: Io non voglio rovinare niente, non voglio rovinare nessuno, è caduta in un terreno. Non è non in, in strada, non verso la casa, eh, ma si è adagiata come, come se stesse dormendo pian piano. Eh, L'orma oggi, eh, come dicevo, si è adagiata. Veniamo a, al simbolo che era il tema un po' del mio, del mio intervento. L'orma è stata un simbolo sicuramente. Eh, è stato un simbolo per tanti campagnolesi, è sempre stata lì per tutti, è un, un, un esemplare che aveva 300-400 anni circa, eh, per cui è sempre stata lì, è sempre stata in un angolo, è sempre stata il luogo in cui andare la, la domenica a fare una, una scampignata a piedi o in bicicletta, c'è sempre stata, senza, eh, senza mai disturbare, ma lei c'era, tu andavi là e lei c'era. È stato luogo da visitare, è stato luogo di studio, ma soprattutto, come dicevo, è sempre stata presente. E l'orma non era, e ci tengo a, a dirlo, perché secondo me è anche insomma, un passaggio molto importante. Io ho apprezzato il passaggio finale che ha fatto Morelli, ragionando di quella pianta appoggiata dal Comune... Ehm, appoggiata di fianco dal, dal, dal comune, purtroppo, da chi è intervenuto, purtroppo non eravamo in quella situazione in quanto l'Olma insisteva sul terreno privato. E quindi giustamente venendo meno i vincoli, venendo meno tutto quanto, eh, tutto quella che era la sua costruzione, eh, prima o poi doveva essere eh, perlomeno salvaguardato in un modo differente. Come dicevo, il simbolo è un elemento concreto a cui si attribuisce la possibilità di evocare o significare un valore ulteriore, più ampio e astratto rispetto a quello che normalmente rappresenta. Quindi, Dobbiamo tenere però in considerazione che i simboli cambiano o perlomeno, se vogliamo salvaguardarli, quanto più possibile salvaguardarli dalla parte del ricordo, il valore testimoniale, ma anche farle diventare essi stessi dei simboli didattici, eh, dobbiamo tenere in considerazione che a volte possono cambiare. Voi vedete questa bella foto dei primi del secolo, potete notare che c'erano diverse strutture, ora queste strutture non ci sono più, c'è solamente questa abitazione differente, tra l'altro quindi eh, le cose giustamente, gli elementi cambiano. Vado a introdurre un po' lo sviluppo. All'interno della, della programmazione urbanistica di Campagnola è prevista da diversi anni, perlomeno da una quindicina d'anni, la realizzazione di un parco urbano. Ora, molto semplicemente, Campagnola è un comune da 5.600 abitanti, il nome stesso del comune rappresenta eh, un po' la vocazione territoriale, quindi siamo circondati da eh, aree agricole. Eh, di lungo corso quindi eh, l'intervento umano è stato eh, molto particolare da primi del secolo eh, siamo un territorio circondato fortunatamente insomma, da vigna e da terreni con colture varie all'interno dei nostri piani di sviluppo urbanistico sono da anni state inserite alcune aree verdi in particolare lo sviluppo di un nuovo parco urbano e che voleva essere qualcosa di un po' differente rispetto a eh, una singola un'area verde classica attrezzata con i giochi, con... ma proprio un'area a verde spinto eh, dove le piante potessero essere a parte il tema della biodiversità che ho già dichiarato in partenza qual era eh, il mio pensiero ma un'area multi perché ovviamente parliamo di un'area all'interno del centro di tessuto urbanizzato ma che fosse un parco, non fosse una semplicissima area verde, dove anche in un piccolo comune ci fosse la possibilità di avere una struttura e un'area fatta in un certo modo. Come dicevo, quindi nel 2017 eh, diamo avvio a una progettazione partecipata fatta con tutti i crismi della regione, è una progettazione che ci è eh, costata due anni perché eh, abbiamo coinvolto la cittadinanza, le associazioni, su due anni e all'interno di questa progettazione si è sempre detto, considerate che eravamo nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018, eh, c'è sempre stato, cioè nelle informazioni che ricevevamo c'era sempre dobbiamo valorizzare l'olma, dobbiamo valorizzare l'olma e eh, finché a un certo punto abbiamo riservato all'interno del parco un'area in cui poter rendere. Da, da poter far diventare la radura dell'Olma, l'avevamo chiamato, di modo che nel momento, in cui fosse, nel momento in cui questa rovinasse a terra o cadesse l'avremmo potuta spostare. fatto sta che una settimana prima della, progetta, della presentazione del progetto eh, l'Olma cade, cade a terra. E le due aree, mh, sono tenuto anche un attimo a fare un minimo di, di, di, di planimetria, no, planimetria no, però insomma inquadrare l'Olma che qua era qua, adesso, e poi vi dirò perché, il parco è questa fetta che vedete qua a sinistra, come vedete il tessuto urbano è abbastanza sviluppato ma tutto intorno è abbastanza verde, però l'idea urbanistica che ci siamo sentiti abbiamo pensato di continuare era quella di creare questo polmone verde che vedremo in una slide successiva, esatto, a forma di gatto, come l'abbiamo definito, eh, verde, mh, con un verde spinto all'interno delle zone. Questa è, è l'area del bocciodromo, questo è il palazzetto dello sport e questa è tutta un'area che diventerà eh, un parco. Quindi, come dicevo, facciamo la progettazione, la progettazione riguarda principalmente l'area più a destra, adesso spiegherò, a declinarla, costruiamo tre, tre quaderni, tre quaderni di aggiornamento e quindi questa è l'area che andiamo a sviluppare, che successivamente vedrete. Questo è un quaderno intermedio, l'orma non era ancora caduta, quindi si pensava di partire con i figli dell'orma. Teniamo in considerazione che Campagnola un po' tutti eh, hanno un figlio dell'orma, perché lei finché ha potuto, insomma, ci ha dato la possibilità di avere qualche testimone, qualche giovane testimone, per cui abbiamo detto partiamo dai figli, chissà, e materialmente siamo arrivati alla progettazione, questo è uno schizzo della progettazione esecutiva eh, di massima che abbiamo consegnato alla cittadinanza, pardon, eh, definitiva, non esecutiva, che abbiamo consegnato alla cittadinanza eh, di un'area mu, un multifunzione, in la parte chiaramente un po' più verde, come potete vedere è quella un po' più a destra. In questo triangolo immerso all'interno di questi filari era già prevista l'olma quando, quando avrebbe scelto lei di eh, cadere, di spostarsi, mettiamola così. Eh, pardon, questo era il progetto, è il progetto di sviluppo della, del tronco dell'olma, chiaramente tutto lo sviluppo è impossibile da spostare, tenete in considerazione eh, il peso e anche la logica di valorizzazione, teniamo in considerazione quello che si diceva prima, eh, non ha senso tenere forse tutto ma un valore testimoniale va salvaguardato e quindi abbiamo costruito e abbiamo progettato eh, una piccola area in cui l'orma potrà riposare fino a lasciarci completamente, in cui sarà guardata e osservata dai, dai suoi figli all'interno di questo nuovo parco. Eh, sbaglio sempre come dicevo i figli dell'olma e quello centrale è una porzione di tronco fino al castello principale sostanzialmente giusto per far capire quello che è l'operazione lo, uh, finale Ci sarà previsto un, è previsto anzi è già stato realizzato una pavimentazione drenata è stato realizzato un po tutto quanto e adesso arriviamo pronti e il giorno 13.10 2020 il tronco principale, la parte principale fino al castello ha volato, come vi dicevo i simboli a volte volano, è stata spostata dal suo insediamento principale, in quanto come dicevo l'area non è più, non è, non, pardon, non è di proprietà pubblica, quindi man mano era necessario arrivare a, un suo, a spostarla e quindi è stata caricata tenete in considerazione anche il peso di la pianta è, è particolarmente significativo ed è arrivata nel parco, eh, quello che vedete qua a terra è il momento in cui pian piano viene appoggiata, non vi faccio vedere la foto finale in quanto non è ancora stata completamente allestita perché capite che le tempistiche sono particolarmente recenti, eh, l'area la stiamo allestando di recente e ora eh, l'Orma ci osserva mentre finiamo di allestire l'area e far arrivare i suoi, i suoi figli. Eh, L'olma diventerà, o perlomeno, la postazione che abbiamo sempre cercato di dare quella di avere una, una, una, una pianta, un simbolo che rimane, eh, rimane per quanto possibile, perché anche eh, il suo deperimento fa parte della vita normale delle cose e deve, deve essere osservato, deve essere osservato il deperimento e bisogna capire che i simboli possono, possono cambiare, Sarà, è inserita all'interno di un'area eh, a ridosso della, della, del, centro, del centro, quindi è molto più visibile rispetto alla situazione precedente, molto più raggiungibile dalla cittadinanza. In questo momento è chiaramente recintata, ma perché materialmente l'area non è ancora stata completamente eh, sistemata, nel momento in cui la bella stagione insomma, ci darà la possibilità, verrà eh, ultimata. Verrà eh, ultimata l'installazione è, è un simbolo che oggi è fruibile è un simbolo che oggi è all'interno di un'area pubblica eh, per cui nessuno la può materialmente spostare eh, è un simbolo che resterà fino a, a che la natura deciderà che deve rimanere poi successivamente come si diceva i simboli cambiano e a volte volano chissà che prima o poi qualche rametto più leggero non prenda anche il volo esso stesso eh, vi ringrazio per questa breve, brevissima presentazione.